Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Ultimamente su YouTube sta avvenendo una rivoluzione Questa rivoluzione sta portando a una cosa L'eliminazione degli iscritti Panico! Questa eliminazione non è fatta a caso Bene, bene, bene Cosa abbiamo qui oggi? Mmm Interessante, interessante. Dai, eh, oggi voglio partire da te. Hai una faccia simpatica. Ma per oggi puoi vivere. Vai, vai, vai, vai, vai, corri, corri, corri, corri. E tu laggiù? Che mi stai fissando? Eh? E mi sapevo che tu oggi. Muori <ride> Ma secondo un semplice e preciso metodo Sono stati eliminati tutti quegli iscritti non più attivi È un'ottima cosa direste voi Ma ovviamente non tutti ne sono felici Sono come a affaffaffa sto video Questo è un esempio Oh guarda i miei iscritti e sono scesi Io dico perché avete fatto scendere i miei iscritti Danno voce in giro che Youtube ha tolto gli iscritti Che non sono attivi al canale Io dico se uno si è iscritto al canale Perché devi toglierlo anche se non è attivo Dove un po' di Youtube guarda il mio canale E vedo che gli iscritti sono scesi Io mi dico brutta e merda questo bimbo minchia si lamenta del fatto che gli hanno levato ben 40 iscritti. Cioè, vi rendete conto? Con quale coraggio gli puoi arrivare degli iscritti guadagnati comprati con il sudore? Mostri! Ora, grazie a voi, dovete ricominciare a spacciare nel peggio ba di Caracas. Ma dov'è il Caracas? Torniamo seri per un minuto. Le lamentere del bimbino sono fondate. Infatti, non potete levargli 40 iscritti così. Infatti, dovete levargli tutti. Chiudici il canale e rimandare alla scuola. Ma è estate! Non mi interessa. E a voi, ve li hanno levati gli iscritti? E come avete reagito? Tanto a me non l'hanno levati